Ciao, sono Stefania Calcagno, sono un ex hacker dell'Amiga e ho contribuito a creare un po' di scena, le demo e tutto quello che ha iniziato l'arte, la, l'arte digitale, la trasformazione del computer da computer per il business o per il gioco a computer per il multimedia e per quello che ciò oggi intendiamo come computer. A uh, Bit of History a Torino, 2018 maggio.